Andando al mercato e spulciando tra le bancarelle ho trovato questo paio di pantaloni in semi in pelle che le ho pagati 15 euro li ho già indossati e stanno molto bene è una linea che rimane attillata sono rimasta soddisfatta del mio acquisto Sempre al mercato ho scovato questa maglia eh, color eh, boh, non lo so, tortora non so se si vede bene il colore è, un po', è una un po' particolare, semplice ma particolare nel senso che viene giù un po' larga e va messa con una cintura qua lo scollo è a V, è molto molto molto calda è adatta al mio autunno un accessorio che non manca mai nel mio autunno è questo questo è un ciondolo che rappresenta il mondo cioè le stelle i pianeti e per me è un grosso portafortuna lo indosso sempre specialmente in autunno un'altra cosa che amo molto è questa cintura questa cintura è parecchi anni che ce l'ho e in autunno è quella che va di più. È di cuoio, è fatta molto bene ed è spettacolare. Poi uso spesso questa sciarpa eh, di questo colore senape. Anche questa è molto carina, molto bella, indossa a tasta molto bene. Un'altra cosa che ho trovato al mercato è questa borsa con le due cerniere davanti, la cerniera che rimane dietro, spaziosa all'interno perché la doppia tasca qui, la doppia tasca qua è di pelle ed è tutta foderata e l'ho pagata solo 5 euro, solo 5 euro ragazze, pochissimo.